Salve e bentornati in questo nuovo video, come potete vedere queste barre che si stanno alzando, stanno, si stanno abbassando è un effetto, un plugin che si installa su OBS e come potete vedere io con questo plugin posso eh, vabbè, spostarlo, ridimensionarlo posso farci quello che voglio e poi possiamo anche fare un'altra cosa, adesso vi faccio vedere Passiamo direttamente allo schermo su OBS Studio Così vi spiego anche dove scaricarlo E soprattutto anche come applicarlo ad OBS Innanzitutto eh, sotto al video vi ho lasciato un link Su come scaricare questo programmino eh, Eccolo qua Attraverso un archivio RAR Voi lo dovete mh, estrarre il file E all'interno troverete questo setup Cliccate sopra Sì e fate next, next e poi installate, ok? Però, però dovete installarlo nella cartella di OBS Studio, ok? Quindi si sì, chiudi, chiudi tutto. Adesso vi faccio vedere una cosa. Allora, sistemiamolo bene. Ok. Vado sullo spettralizzatore. Qua possiamo mettere barre il cerchio. Ehi, ehi, ehi come fa No copyright sound eh eh ok microfono va benissimo qui possiamo, potete scegliere l'audio per esempio uh, io ho messo l'audio del desktop e niente fa la stessa cosa ho messo il microfono sempre la stessa cosa le barre qua si alzano e si abbassano che abbiamo Un circolo questo ah ho capito cos'è tipo come il Sisma del terremoto. Uh, ok, barre. Meglio le barre. Qui possiamo cambiare il colore. Selezionare il colore. Posso mettere questo? Ah, così è più bello. Eh? Poi, qua sotto, non ho capito. Oh, ah, la gravità! Ammazza. Ah, hai capito. Lento, lento. No, va bene così, ok. Non è così, veramente, ok. quindi ragazzi se questo video vi è stato utilissimo io vi consiglio di iscrivervi al canale per altri tutorial eh, lasciare like e mi raccomando fatemelo sapere se avete bisogno di qualcos'altro e noi ragazzi comunque cercavo questo effetto da mesi alla fine sono riuscito a trovarlo ho seguito alcune guide e niente eh, quindi ragazzi che vi devo dire grazie a tutti per questa visione noi ci vediamo ad un Prossimo tutorial. Ciao!